Grazie Presidente, sarò breve. Eh, cogliamo l'occasione ovviamente per fare i migliori auguri come gruppo del Movimento 5 Stelle qui in Campidoglio a Veronica, Pietro, Linda e Valentina. Eh, sappiamo e siamo certi che riusciranno a dare quell'impulso politico e quello sprint in quest'ultima parte di consigliatura, eh, soprattutto perché sono persone che hanno eh, vissuto anche con noi qui tre banchi, sanno l'importanza eh, del dell'indirizzo politico anche dato in Commissione, del lavoro fatto dall'Aula e quindi sicuramente non ci faranno mancare la loro presenza e eh, il lavoro sinergico tra la maggioranza e eh, l'esecutivo e la Giunta. E quindi gli rinnovo a nome di tutta la maggioranza ancora di nuovo un in bocca al lupo. Ci tengo però a precisare che nei prossimi giorni andremo, andremo a votare i nuovi presidenti delle due commissioni, della Commissione Mobilità e della Commissione Patrimonio. Qui in Aula Giulio Cesare e in Campidoglio c'è una maggioranza, che è una maggioranza del Movimento 5 Stelle, che rimarrà tale, non è una maggioranza giallorossa, ma è una maggioranza gialla, e quindi i presidenti delle nuove commissioni saranno due presidenti espressioni del Movimento 5 Stelle, ci, ci tengo a ribadirlo anche quanto letto, dopo aver letto sui giornali di possibili aperture che non ci sono e non eh, ci saranno mm, dall'altra parte ci ospichiamo come gli siamo sempre detti con le altre forze politiche che vi sia da parte loro una che vi sia da parte loro eh, mi scusi consigliere prego la polizia locale in sala di provvedere grazie Prego Consigliere Bacetti. Che vi sia da parte loro, in quest'ultima parte di consigliatura, un modo di fare opposizione che sia costruttivo, che sia sui temi e che non sia fatto di no a prescindere, ma eh, di discussione e dibattito su ciò che andremo a discutere in Aula. Grazie.